Serena Pasqua per tutti per continuare a fare ciò che abbiamo fatto sin dall'inizio di questa emergenza e continueremo a fare un abbraccio fortissimo. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Auguri di buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua a tutti!